Thank mm -hmm. you. grazie l'organismo diciamo subito la motivazione 34 anni 24 luglio spero di non aver sbagliato il mio. Un, anno un anno un anno in più, 85 è, è stata una battaglia con questi, con questi anni la fratella vita è una penna innamorata scrive racconti e storie è preciso determinato e ci tiene e ci tiene, Raffaele ha da sempre avuto la passione per la scrittura e da sempre vede il giornalismo come leva per migliorare le condizioni della comunità a cui si riferisce. Dopo una proficua collaborazione con Domenico Di Meglio e la sua storia, da novembre del 2020, in piena pandemia, arriva ripreso a scrivere e a raccontare il suo mondo. Da parte del distacco, grazie a Raffaele. E per il piacevole che ha creato. ma volevo dire una cosa molto importante l'amicizia con la famiglia di Medio è antica risale a quando nasceva il suo primo giornale lo sport di Solano la morte di Domenico di Medio Fu per noi lavoratori di Averdo una grave perdita perché perdemmo l'unico sostegno.